Sei con il tuo partner. Siete appena entrati senza l'intervento di maghi o fate in un luogo fantastico e primordiale. Forse hai raggiunto i tuoi antenati? Il fascino e l'inquietudine di un tempo remoto e sconosciuto vi circonda come per incanto. Ora siete completamente avvolti dalla sua roccia, dove il clima regna umido ma accogliente. Il confortevole giaciglio poggia direttamente sulla pietra e ti invita al suo uso. Attenzione! Come per i tuoi antenati giurassici è davvero facile perdersi nelle sue innumerevoli e nascoste attrazioni.